sembra che sto dal vivo cari amiche ed amici faccio questo questo video di prova vediamo come mi va per eh, no invece sembra che non so non so come funzioni questo questo è un esperimento esco non riesco a sapere dove dove sto andando in live Non riesco a capire do dove sto dove sto andando in live. Ah, ecco trovato qua finalmente. Eccomi qua. Preferiti? Il video blog su svariati argomenti. Scusate il mio smarrimento di due minuti, ma. Ecco, è successo un casino. No, perché sto utilizzando, come potrete vedere, fra poco sto utilizzando una una piattaforma. Ecco, adesso comunico come purtroppo devo modificare i dati prima è un casino quando mi metto a fare cose nuove oggi che ho poco tempo non so se questa live la cancellerò, perché era soprattutto per sperimentare questa nuova piattaforma vediamo un po mi ha messo l'informazione Dove a mettermi Ma come mette gli idioma inglese? Eh... Devo programmare tutto un casino. Peggio di usare e utilizzare. Ah, eh, niente. È un casino, è un casino, è un casino mostruoso quando si utilizza le, le, queste chat queste cose, però vabbè. che mettiamo che così va bene ah ecco come va adesso sono da te va che mi devo concedere per fare questa live cioè due due spettatori ecco un momento che imposto un momento io non sono pratico di usare questi stream yard queste cose qua però ecco ho messo nella community Poi metterò in youtube eh, in, in... ecco possiamo quindi passare finalmente spero che l'audio si senta a... ecco qua e quindi ecco qua allora facciamo la modalità chat Ciao Giorgio Scanu, come va? Ciao a tutti, dice Giorgio Scanu. Eh beh, beh, va bene, io sto utilizzando, perché ho cercato StreamYard per eh, Google Chrome, e sto utilizzando in pratica StreamYard. In internet non col cellulare, e vediamo un po'. Sto utilizzando, caro Soccardo, eh, studio restreagram Io vediamo se te lo posso mettere. Eh, ecco qua. E, e lo puoi utilizzare. lo puoi utilizzare come lo puoi utilizzare invece che sul cellulare ma funziona via web non devi scaricare non devi scaricare nulla ecco mi sembra che è questo e quindi io sto facendo la live A me è stato consigliato OBS Studio, dice Soccardo. Beh sì, OBS Studio è più professionale, ma io sono più un imbranato, quindi, come dire, per me OBS Studio, io editare video soltanto gli do, eh, gli so dare un formato più alto, più basso, ma non, non so editare video. Poi c'è un computer del 2010, capito? Quindi, e Quindi niente eh, devo, devo, devo arrangiarmi con quello che so e con quello che ho. Eh, salve, eh, Giorgio Scano. Intanto, c'è la cosa bella che, che si può dividere lo schermo. Si può vedere la chat e si può, eh, si può anche mettere in risalto i commenti. Diventa un pochettino più professionale diciamo anche se adesso stiamo in due però ho voluto a parte il periodo introduttivo diciamo che è stato un disastro però ho voluto ho voluto fare questa live di prova perché di solito io aspetto almeno una settimana da un video o un altro ultimamente non, non li faccio così tanto eh, piccicati uno dietro l'altro però Volevo vedere come fu di eh, parlare, anche di no? come dire, adesso invito un po' di gente, di quelli che mi seguono, che spero che mi seguano in, in Facebook. Vediamo un po come vanno le cose. E niente, qua ci ritroviamo. Che. messo nel mio profilo metto anche nella pagina poi metto che lo non si ha a che fare con il covid ha a che fare con il covid anche nel in un gruppo che lo hanno associato al mio canale non so chi ecco qua in questo gruppo gruppo scient mi seguono e mi seguono eh, no, non c'è scritto quante eh, 177 persone. Mazza ciao un voto? Vediamo un po'. Ma hanno fatto dei, dei, dei commenti. Vabbè, mi hanno... Posso eh, non posso riferire? Non posso riferire? È un gruppo privato di... ecco qua allora lasciamo il gruppo privato di dedichiamoci a noi allora dice soccardo giorgio ma quanti canali hai mi pare più di uno o sbaglio Io ho HP all in one. Bene, ma eh, ce l'hai sul cellulare, sul so o nel computer? E poi ecco, c'è la sedia che mi scivola, io non so come mi inquadro, però avevo scordato all'inizio, ormai sono passati 15 minuti, il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen intel core i5 di settima generazione a ah, il computer e eh, la miseria e eh, no io ho invece un dual core duo di non so che generazione essere la prima la seconda del eh, 2010 un giorno ti spiego riguardi dice il nostro amico giorgio scanu rispetto alla quantità di canali che ha però è un motivo grave ho dovuto chiudere e riaprire hp e la marca sì sì è... all in one è il modello del 2018 c'è più è più giovane del mio come computer e lo credo che sia buono e il mio è del 2010 di gennaio 2010 poi non so se la sua tecnologia è anche anteriore perché ma sempre funzionato in modo parziale l'usb 2.0 allora come dire vedo che la chat procede bene e mi piace mi piace questa idea che posso fare anche se costa un po di tribolazione mettergli il titolo e tutto perché devo passare dopo per youtube ma vedo vedo che vedo che va insomma eh, vedo che va allora l'ultimo video l'ho fatto 9 giugno, e quindi oggi avrei dovuto farlo il 16 per rispettare una settimana di distanza, ma ho deciso farlo oggi, e visto che stiamo parlando del più e del meno, e che non c'è nessuno adesso, collegato. Qua, vi faccio vedere che dietro c'ho il mio girafino. Il girafino come potete vedere, allora, vi dicevo che io que di, que di questi tempi sono entrato eh, in, in una ultima live. Qualche giorno fa, forse più di qualche giorno fa. Il vostro reverendo Saint Chan entrato nella live di un perché non credo che lui si vanta di non lavorare più per la rai di un ex di jockey. quello sarà un segreto che rivelerò soltanto se avrò sufficienti abbonati in questo canale Sant'Enchan, comunque vediamo un po vediamo eh, come dire, eh, non so qua come fare inviti per avere una live tutti insieme. Mm. Eh, come, come, non riesco a. vediamo un po come come programmare con questo eh, mi sembra che così no eh, eh, non so mi piacerebbe fare una condividere la, la live ma non, non ecco se volete seguitemi in twitter anche se non è che ci sono molto però potrete mandarmi dei messaggi in san ovviamente sono anche presente in delle eh, motion vimeo instagram eh, insomma cercatemi eh, io sto sperimentando con questa piattaforma ma vorrei vorrei come dire si direbbe che almeno la versione gratuita la versione gratuita okay. e eh sì vorrei farvi entrare ma no, non so come si fa perché no, non sto su su youtube e eh, magari ecco come dire come si fa poi fra l'altro a invitare l'invito a qualcuno a entrare io credo che con youtube non si possa non so Ah, avrei, potuto, avrei potuto iniziare mettendo questo così avevo tutto il tempo sufficiente di programmare la live un minuto invece no sarà per la prossima volta me lo sono scordato mm, non, non, non ho idea Dice che ti fa fare lo stream in 30 piattaforme differenti e niente. Poi siete solo in due. Caspita, eh, c'è anche la chat privata, ma non so come funziona questo, questo sistema qua. Niente, vedo che vedo che una live un po' Non so, io uso StreamYard. Questo io l'avevo cercato, caro Giorgio scanu come StreamYard, però credo che non è StreamYard, sarà sarà il sito in internet di Streamyard, però io cercavo Streamyard eh, web ho messo e mi è apparso questo questo sito raro qua. Per esempio, adesso che ho riaperto la chat posso pure cancellarmi. Ah, guarda che cosa vediamo un po sto scoprendo l'acqua calda qua bene bene Ecco qua, non so perché ha messo il nome, ma non appare. Lì già da 24 minuti che sto facendo questa live sperimentale e ho soltanto zero persone. Che disastro. Io volevo fare un video in settimana. Invece ho detto no, faccio una live. Vabbè. Si vede che, che mi devo applicare di più dopo due live che ho ottenuto 700 visualizzazioni in qualche settimana e adesso chissà questa quanto mi dà mi, mi dà da tribolare io non, non so se veramente la prossima volta la prossima volta visualizza in cabina di regia lega software di streaming per trasmettere dal vivo questo nella cabina di regia però eh, no, non posso modificare da dalla cabina di regia perché non l'ho iniziata in youtube allora adesso che sono entrato nella cabina di regia di youtube e eh, non, non so che fare eh, vediamo e eh, niente eh, tutte sono tutte scoperte per me eh contenuti questa live è una noia mortale lo so crea il link condivisione ah ecco eh, vediamo se così vi potete unire questo link se vi potete condire no si ritorna si ritorna alla non serve per, per per entrare con me in live per condividere E niente, ho visto che le persone che entrano, che escono, che entrano, che escono, però dicevo che in questi giorni, lo dico così per, per chiudere la live, ho visto che in questi giorni le persone eh, c'era una live di un famoso eh, Dish Jockey, un famoso Dish Jockey degli anni 80 Che si fa chiamare il Barone. E parlavano di vegetarianesimo di, di veganismo di non mangiare animali tutte cose molto nobili ma io se guardate nel mio canale eh, io ho molti animali allora gli ho chiesto con tutto rispetto parlando che io volevo diventare vegano per non sacrificare animali ma che ma che dovevo dare da mangiare carne ai miei cani quindi che ho tre adesso poi vabbè quelli di mia zia quindi con tutto rispetto parlando se io divento vegano non mangio neanche uova di gallina e poi devo andare dal macellaio a comprare carne macellata per i miei cani non c'è una contraddizione in tutto questo ecco e non mi hanno risposto e poi ho visto un video di questo dish jockey che si fa chiamare il barone rosso che in pratica ha fatto una sfacciata pubblicità a una fabbrica di oli essenziali prima avevo visto un video dove lui fa un raccontino molto inverosimile, inverosimile che non credere neanche in una scuola elementare cioè che lui che è andato a sciare di notte la pista chiusa ma siccome lui era importante conosceva gente importante salito sulla sulla funevia un ragazzo lo riconosce anche se lui stava tutto tabardato, gli dice eh, ah, se tu questo quell'altro vieni a sciare con me vabbè lui accetta e eh, tutto non so eh, inibito e poi c'è un incidente di sci perché in quel posto mancava la neve e lui non se ne accorgeva sciando, se era un anni che andava a sciare lì. E allora questo giovane gli propone di mettersi gli oli essenziali, gli dà, anzi, questo angelo venuto dal cielo, gli dà l'indirizzo di dove andare a comprare, cioè non era un rappresentante, era un angelo, un arcangelo, un ponte, una potenza divina. E poi lui sembra che va in un posto esoterico culto in un altro del mistero a comprare gli oli essenziali e rivela cose allucinanti ora poi dopo ho visto un video nella fabbrica di questi oli essenziali che fra i due fra il, il presidente de, o il direttore della fabbrica e, e lui il dish jockey dicevano delle corbellerie allucinanti, che si sanavano le ossa, che si eh, curavano i tendini, che succedevano delle cose impressionanti. Adesso eh, io non so se mettere semplici, semplicemente eh, mettere like a quei video perché sono molto ilari e comici oppure segnalarli a YouTube perché quella è oltre che pubblicità occulta tendenziosa, cioè si fa passare gli oli essenziali per medicina, che sanerebbero tutte le cose che la medicina ufficiale non può curare. E poi un sacco di profili fake o di gente patta per commentare positivamente delle fandonie. Io non so non so cosa fare, non so veramente cosa pensare, ma siccome anche di vanne marchi ce ne sono tante in internet non solo in italia allora magari non faccio nulla perché voglio dire si deve parlare male del peccato non del peccatore di peccatori ce ne sono tanti e quindi giorgio scano mi dice bello eh sì bello bisogna avere certo coraggio per per parlare degli oli essenziali va il dentifricio ma addirittura riconoscere che ti stanno mettendo un altro shampoo e insultare, insultare perché ha usato delle parolacce questo di insultare eh, detto della del luogo dove si è andato a fare lo shampoo del barbiere eh, veramente non, non ha nome ma una persona che lui dice di essere famoso una persona famosa che abusa della sua fama per fare dei turpiloqui eh, vabbè che i suoi monologhi sono dei soliloqui impressionanti parla a se stesso è veramente un mitomane un mistagogo un mistificatore con le favole che si inventa le storie che si inventa sugli essenziali per fare pubblicità a dei prodotti che insomma ma io credo che eh, molti di noi non ci non si fanno abbindolare da queste false promesse primo perché non abbiamo i presupposti economici per farci abbindolare e secondo e secondo perché anche non abbiamo i presupposti culturali per cadere così in basso e credere che veramente gli oli possano guarire qualsiasi cosa cicatrizzare il tessuto in una forma miracolosa addirittura qualcuno gli aveva detto che gli era scoppiata una bottiglietta di alcol in faccia ciao eh, cristian manzini come potrei vedere sto sperimentando live studio un sito esterno a youtube per fare questa live come stai cristian manzini poi voglio provare stream yard ma non, non voglio utilizzare il cellulare già lo utilizzo troppo se no mi dura di meno perché io nel 2017 2018 facevo delle live con il cellulare mi si riscaldava moltissimo se avrei continuato probabilmente la batteria sarebbe degenerata molto tempo prima Ciao chris gli dice giorgio ebbene sono contento ma poi mi segnala che ho una persona in live ma come possibile se almeno siete in due però mi piace questo, questo nuovo disegno che si, si vede la chat Anche se, se non si vede, non sto bene inquadrato nel sito internet, e live studio si chiama Studio Restream ecco, vi do. vediamo se vi do il link non parte a volte internet è lento live studio streaming for your brows eh, tu puoi fare le live stream da su streaming yard da pc o cellulare yard, credo che sia restream a ah, restream restream, restream. Io, io cercavo streaming yard window per, per il brown swear ma invece ho incontrato streaming Aspetta, fammi vedere perché mi separerà mi... restream restream. Restream. e quindi ecco qua che cosa ci dice christian adesso siete in quattro sono contento sto bene io faccio live da streaming pc o su streaming yard da pc o cellulare allora caro cristian stavo dicendo di questo di giochi degli anni 80 che gioca a fare la vanna marchi a parte che nelle ultimamente ho visto la sua live che dice l'ultima della, della stagione ma parte a raccontare di episodi miracolosi lui che sciava si è rotto un braccio si è slovagato una clavicola poi mettendo gli oli essenziali si fa chiamare il barone rosso no, non voglio citare il suo nome perché ma poi vendeva gli oli essenziali nella fabbrica con il proprietario e veramente raccontava delle bufale colossali non è possibile, capito? Non è possibile streaming yard, sì, streaming yard. Però io ho cercato streaming yard per PC e non l'ho trovato a ming yard vediamo streaming yard login ah ecco forse siamo qua. dovevo cercare streaming yard create crea il tuo account ecco qua e... ho capito perché è carino streaming yard e quindi la prossima lo, il prossimo streaming lo farò con sì sì qua c'è il Ah, ecco devo creare un account come ho fatto più o meno credo per esatto cristian bene e un po come ho fatto con esatto un po' come ho fatto con questo qua che si chiama Restream io e niente, adesso mi sono stancato perché ho fatto 40 minuti, gli ho raccontato del barone rosso e dei suoi oli essenziali, sono riuscito a catturare fino a quattro persone in live, ho fatto 15 visualizzazioni poi non so perché disattivata la monetizzazione non è attiva per questo video ma no ma ti la no eccolo attivata vediamo un po perché è una cosa da pazzi youtube ogni tanto decide di mettere di mettere le cose così monetizzare ecco per il momento non posso mettere altro tipo di monetizzazione i sottotitoli non li potrò mettere oggi perché sarà una live molto larga poi magari lo stesso youtube non sa neanche come, come gestire questa live però, però ecco ho avuto dei picchi di telespettatori di spettatori di tre di tre alla volta gente che entra gente che esce eh, io ho usato la live soltanto adesso 40 minuti parlando e niente eh, youtube si è preso il nandrolone allora vediamo un po di mettere sto stream yard fra i miei favoriti nella cartella santa e eh, poi siccome va in basso devo mettere stream yard in alto ecco qua vicino a quest'altro come dire ci sono poi tanti di qua, pitture in pitture che che non sono veramente ah per per le, per le live per eh, ma no, non so come add a source ah ecco no è per mettere per mettere del contenuto ah ecco sono arrivato ecco qua se volete andare in live, live, dovete. Dovete sul link. Se dovete, se volete in like, ecco qua. Ecco qua il link. Se volete entrare in, in live, ma se l'ho capito tardi, l'ho capito. ecco qua angelo conte ciao qua C'ho problemi ciao angelo conte ciò problemi a, a visualizzare qua tutti i messaggi angelo conte mi saluta mi raccomando fate clic sul link se volete ma forse dovrete avere la mia stessa applicazione però se, se fate clic, buonanotte sant'Enchan. buonanotte Cristian Manzini e ormai ho fatto tardi, sì però, ecco, via, ho trovato come si mette. Era molto facile perché c'è il più con una, una figura umana. Quindi io sono imbranato proprio. Però la prossima volta a provare con Yard, la prossima settimana. Perché, intanto, durante tutto questo tempo, a parte commentare i video, di chi commenta i miei video perché mi sono stancato io per tutto il 2020 ho commentato i video degli altri e ricevo solo un commentario quando io commentavo tutti i video che facevano due o tre volte al giorno non alla settimana allora dovete sapere che io eh, quando non commento chi mi commenta sto sottotitolando tutti i miei video a 126 idiomi e ci metto del tempo ogni giorno due o tre ore però mi porta più ore di visualizzazioni che non altro capito e quindi voglio dire se voi volete fare click sul link se no, fra poco deve finire questa live se volete intervenire all'ultimo adesso mi sta seguendo solo una persona poi c'è una notificazione e eh... vediamo un po di due mesi fa qualcuno è piaciuto è piaciuto un commento che ho fatto due mesi fa e mi rispondono adesso mettendo like al mio commento Ecco sì. beh allora un'altra volta se avrete piacere di entrare nella mia live uh, l'ho capito troppo tardi capire 46 minuti fa poi non so eh, non so se se facendo clic su, su questo Potrei prendere un brown swear e comunque vi ringrazio di cuore di tutto quello che avete fatto che state facendo per seguirmi ormai è tardi ormai è tardi e insomma no c'è eh, poche poche visualizzazioni sono aumentate progressivamente fino a 40 eh... sono le dieci di sera quanti siete adesso due vediamo un po di lanciare di nuovo ecco qua se ci avete interesse nel, nel, nell'entrare ah, ecco perché si apre lo stream professionale cioè la live ma ah, adesso che come funziona capito ah, non so perché io ho il piano gratuito ma eh, vediamo se io riesco a ah, ecco ecco qua Ecco qua, eh, io sono voluto entrare con il... Che, eh, eh, dimmi, eh, eh, sì, dimmi, eh, sì, eh, non so se ci sono delle persone che dare... Eh, come ecco qua come funziona cioè Le avete presente eh, eh, ecco qua poi fate clic e link ecco qua come fu eh, mi appare una finestra eh, che adesso poi chiamate click sul fare una finestra che adesso tolgo mi... in pratica ecco quindi se fate click sul link in pratica quindi se fate clic sul link e nella live, live per, per spegnere la live. Quindi eh, qua ho moltiplicato qua. per due. E mi sono moltiplicato per due, ma mi posso moltiplicare anche per più parti quindi mi posso moltiplicare anche per più parti. mi raccomando mi raccomando e quindi mi raccomando ando mi raccomando, mi raccomando, raccomando tante volte tante volte che non avete la prossima volta non avete mai scusa nella potete sommare anche se io utilizzo la... questa piattaforma comunque voglio vedere nella live sedere forma comunque come voglio... voglio vedere ecco qua come cioè basta che voi vi sommiate con una camera di con il cellulare con il cellulare e attivate il, il, micro il microfono e il, apparirà la apparerà la chiamata pronti per andare. quando apparirà la strona pronti per entrare familcare il prossimo quello che volete quello che volete in questo in caso questo caso di due allora. i miei, miei video moltiplicato per due, perché io ho la, la, la Carletta Milcare, vedete che adesso come sto? Sto solo io, ma volta che voi quindi volete partecipare al live, certo. Siete stanchi? Eh, non state in forma la mia live. Ma la prossima certo volta. Troppo tardi. La mia live eh, in forma sente male. È colpa del che microfono che volete eh, entrare nella mia live? Sente mette, male e colpa sul link. La prossima volta è, entrare live e così in questo modo. Eh, mette, eh, Eh, capito oh, Sì, in questo, in questo modo, modo mi aiutate, mi aiutate. Eh, capito perché in questo, in questo, questo modo, modo mi aiutate sfocato o okay. so perché e qua si vede un po' sfocato clic nel link che ho messo oh, gli io che è questo capito se fate clic nel link che ho messo questo è un link permanente. Questo. Vediamo di fare due minuti ancora. Questo è un link permanente. Ma un momento, è eh? un momento Vediamo di arrivare a fare due minuti ancora. Giorgio Giorgio, sono dovuto andare, ecco qua e quindi oh, Giorgio, ok scusa, capito Giorgio, però eh, eh, siccome non ho letto tu pari, eh, sì, no, visto, eh, mettiamo che gli youtubers. Vabbè, che il microfono questo non è molto forte, quindi avere dalle tre alle sei persone in streaming, quindi, caro Giorgio, io vedo qua Però. però non te vedo, non te vedo. Capito. Ci sei tu, ma ah, Ecco come devo fare. vabbè che casa mia eh, mamma mia allora e poi adesso lascio qua a ah. e carletto se ne va che poi ero io giorgio se n'è andato che poi eh, insomma il grande giorgio allora dicevo io ero entrato nella, nella live del disco che il romagnolo credo che perché parlava del mitico stavo per dire eh, giorgio bracardi no del mitico del mitico eh, franco battiato io poi in questi io ieri io ieri sera ho letto questo libro aleister Crowley la natura della bestia molto interessante la sua infanzia la sua vita insomma non è proprio non è stata proprio una persona spirituale però è molto interessante è stato un occultista io comunque la prossima volta voglio farmi un video con la mia nuova la nuova la mia nuova camera comprata a marzo gli ho tolto la batteria perché lasciargliela molto tempo per il momento la uso poco allora lasciarla molto tempo con la batteria magari si rovina la batteria e la macchina la camera una volta si diceva la macchina fotografica adesso che sono elettroniche la macchina e la camera E niente ho fatto già un'ora sono le 23 Dovrei essere orgoglioso di, di fare di aver fatto tardi, quanti spettatori ho, uno spettatore attuale. Allora, caro amico, dimmi chi sei che hai il coraggio di fare le ore piccole guardandomi, oggi. Non c'è stata la live, non c'è stata poi che, che, che, che google, google si ricarica il google chrome ogni volta che devo rientrare in una pagina mamma mia come è lento oggi non c'è stata la live di giuseppe flacco montefiore e, e niente qua c'ho la comunicazione di di molti ecco qua mi hanno scritto due ore fa e io devo rispondere io ur perché mi ringraziano dei commenti allora io sono gentile e dico grazie cioè you're welcome io eh, rispondo sempre ai commenti ai miei video con commenti ai video di altri eh, soltanto che non, molte volte quelli della nostra community eh, non, non mi rispondevano, eh, o mi rispondevano poco. Io vedo che molti oggi di noi stiamo dal vivo proprio perché Flaco, Giuseppe Flacco, Montefiore non è stato dal vivo, allora io avrei sottotitolato qualche video oggi, invece ho deciso di fare la live quando il gatto se ne va i, i topi ballano ehm... beh vabbè poi dovrò vedere perché ci sono molti video nuovi tanto de de della gente della community come fuori dalla community ehm tempo di visualizzazione medio di questa live è 11 secondi spettatori simultanei di eh, tre spettatori anzi c'è stato un picco di 4 ma si è mantenuto su picchi di 3 e adesso ci siamo abbassati a 1 ormai da da molto Con dei degli abissi da zero. E adesso solo una persona mi segue, probabilmente Giorgio Scanu, però non dà segni di vita. Si è pure levato dalla live. E mi spiace. Comunque. Va bene così, va bene. Va bene. Comunque, in una finestra della navigazione risulta che io adesso ho tre spettatori. In un'altra finestra, quella di Live Studio Realm, c'è uno. E nella pagina di il Quadro Controllo di, di, di YouTube, figura che ne ho uno quindi è evidente che non si è rinfrescata. Adesso due non si è rinfrescata la pagina della eh, dove si può vedere la live allora ti rimando caro amico che mi segui la il link per partecipare cioè addirittura un dislike che, che non so chi me lo ha può aver messo perché significa che comunque gli dà interesse guardare questa live ma ormai basta anche la, la camera si è surriscaldata la web camera è già il filma buio buio buio pesto alla genovese poi mi dicono che si ascolta male l'audio e niente la prossima volta farò un video corto 15 minuti perché già ecco adesso ho avuto un picco di tre spettatori adesso sto a due vediamo due spettatori vediamo un po Analytics che mi dice Analytics che mi dice Analytics gli ultimi trecento intera durata intera durata di analytics che sono arrivato a 99 dollari e 58 centesimi che negli ultimi 28 giorni 28 sono arrivato a 6.000 visualizzazioni 306 più del solito e che ho una copertura è calato di 577.938 impressioni però aumentato il percentuale di click delle impressioni del 0,6 per cento e ciò 4.603 spettatori unici coinvolgimento sono diminuite le ore di visualizzazione il tempo promedio di visualizzazione è sceso del 20 Spettatori di ritorno, 135. E poi che altro posso condividere con tutti voi? Vediamo se c'è degli iscritti. Non, lo, non ve lo posso fare vedere perché non so come condividere quello che guarda. Ma no, no non ho non c'è nuovi iscritti per il momento io sempre controllo ogni giorno io sempre controllo ogni giorno che ci siano dei nuovi iscritti invece niente mm -hmm. Analytics, vediamo i video più visti. Allora, nelle ultime ultimi 60 minuti ho avuto 29 visualizzazioni, e un sacco. cresci con noi, YouTube. St. En Chan 14 giugno, cioè 22 visualizzazioni. In questo video ha fatto ha fatto molte visualizzazioni non me l'aspettavo allora qualità, frequenza chat riproduzioni sono arrivato a 50 riproduzioni con questa live per, per pacco poi la sottotitolerò in 126 idiomi e... E allora e invece poi nelle ultime eh, 60 minuti si è visto un video il forno e un altro video scarico del lavandino, sturarlo. iscrizioni di YouTube che spariscono, gli ospedali italiani travolti dal Covid e un, un altro video all'extreme rispondendo alle domande e non so se quello lo lo lo sottotitolato è solo perso di vista. Perché ne ho fatti tanti un altro live streaming rispondendo alle vostre domande? Un altro live streaming, ecco rispondendo. Vediamo un po' se l'ho sottotitolato o no. 123 idiomi. Ecco questo si può vedere in 123 idiomi qua vi lascio il link se volete guardarlo però io adesso veramente no, non posso mica fare tardi c'è solo 155 calitoni, il video che vi ho messo il link adesso devo accendere il cellulare perché così condividerò questa live anche se l'ho fatto adesso cioè tutto disorganizzato avrei dovuto farlo prima per avere più visuals poi se mettete l'hashtag Santenchan nei vol nella descrizione dei vostri video ve lo giuro ma avrete molte più visualizzazioni che mai quindi pensateci, pensateci all'ora di all'ora di utili, di mettere delle buone descrizioni, mettete l'hashtag Santenchan o nel titolo o nella descrizione. Perché di sicuro avrete molta più popolarità. Vediamo un po' mi si è bloccato il cellulare, giusto quando mi serve. Vediamo un po e dagli. Poi la gente si scoccia. Condividere. vediamo un po di condire in tutti i luoghi di telegram ecco qua condiviso in telegram ecco Giorgio Scano che è ritornato grande Giorgio Scano che, che mi sostiene che mi appoggia e che non riesco a, a sapere cosa mi dice perché non appare l'immagine di Giorgio scanu c'è la, la camera la web camera spenta Giorgio Scanu, cioè, eh, non ti si vede? Non so, forse c'è incompatibilità o programma, eh, però è così c'è un lag fra quello che. ebbene poi io avevo cancellato hello hello dearest friend tutankhamion ciao tutankhamion qualcosa mi fa pensare che, che sei italiano tutankhamion vuoi unirti alla ciao ciao tutt'an camion se vuoi unirti alla chat uh. fa nel uh, alla live fa clic in questo link ti apparirà da un... di Restream... dove dove potrai me metto... con nickname e apparirà come qua Giorgio Scalmi io non riesco a capire perché perché la sua immagine è Meglio, stream yard sì. La prossima volta utilizzerò stream yard perché, perché vedo che tutti voi utilizzate stream yard E io pensavo che questo fosse stream yard, soltanto che, che ci sono due problemi. Innanzitutto, la prossima volta farò un video con la mia camera digitale perché, come vedi, ci può essere il rumore dei parlanti. Ah, devo mettere le cuffie, giusto? Mi devo mettere delle cuffietine perché così no, non si sente. C'è delle difficoltà? Tutan camion a entrare perché comunque io fra poco la live la stacco e non è che c'è un tema del giorno. Il tema del giorno a parte aver parlato di quel dj eh, che si fa chiamare il barone e che eh, quando io gli ho domandato voglio essere vegano ma devo dare da mangiare la carne ai miei cani come posso fare ebbene lui mi ha mandato non dico a quel paese ma ha detto che avevo le scarpe sporche ecco qua ecco qua ah, ciao san ciao come va eh, a posto ma non ti ricordi di me scusa eh, sì e no non so perché io per i nomi <ride> bene aspetta che chiudo perché mi sta mi sta... mi fai il ritorno della voce ok allora mi Oh, In chat, mi sentite? non posso sentite se, no no no no no no no no no se mi metto le ok perché no qua il jack no del computer. no no no che no no no no no no no no no no no no no Eh, non so se me lo hai domandato due volte ma arriva l'eco eh, eh, beh un po di tutto innanzitutto che sto sperimentando questo sito per fare le live con questi effetti no speciali di, mm -hmm. di, di attivare disattivare il chat eccetera eh, parla di nuovo tuta e eh, sì vabbè Sanne se ti arriva l'eco è perché forse hai due pagine aperte chiudi no no è perché c'ho i parlanti del computer aperto però perché non, non riesco a ascoltare con, con le, mm. le cuffie perché c'ho lo, lo ho capito comunque la prossima volta ci facciamo una live entra con Streamyard perché forse va un po meglio Sì, ma io proprio mm. per quello non ho cuffie per fare la live Oh, e lo spinotto va male allora, Sanne Io ero quello là che ti avevo fatto il video. Ti avevo montato il video. Eh, mi hai chiesto di montarti un video. Ti ricordi? Praticamente ero reality zero. Channel, ah, sì. Adesso ti ascolto. Mm. Ti ricordi quando ti ho montato il video? Mi avevi chiesto di montarti il video? Io avevo ciò ancora che non uso il canale Reality Zero Channel. Ricordi ah, sì no non mi ricordo. Reality Zero Channel ti avevo montato quel video. No, quale Qual... che, era il video? Che, eh, quello che, dove tu mangiavi, bevevi era un po' ironico. Ah, sì, sì, adesso mi ricordo mm, infatti. che io rispondevo sì. anche messaggi scritti cinque anni prima eh, mi sembra sì quello sì sì sì esatto, che io andavo avanti indietro aggiustavo la filmatrice che poi ho messo la filmatrice in verticale eh, quanto tempo che, che non ci vediamo allora eh, sì, eh, allora ci saluta Wifer. in caso dovresti diventare vegano mangia la soia no ma io dicevo che un famoso disc jockey, no degli anni 80 Mm. mi diceva io sono entrato nella sua ultima chat, chat della stagione che poi è uno che fa eh, la pubblicità occulta prodotti di oli essenziali no mm. e io gli ho domandato ma se voglio diventare vegano e io ho dei cani dovrei continuare a comprare carne macellata per i mie le mie mascotte non è una contraddizione certo perché non so, io credevo che loro volessero chiudere i mattatoi. Invece vedo i video dei vegani che hanno moltissimi cani, moltissimi gatti, moltissimi. Quindi a che, che danno da mangiare ai cani e ai gatti, e appunto. Non penso verdurine <ride> e appunto. E allora. Beh... E poi un'altra cosa loro io posso capire perché guardo una vacca e penso adesso la mandano al macello guardo un maiale e non sarei in grado di ucciderlo di un coniglio no ma no. eh, c'è un problema a parte che abbiamo bisogno di aminoacidi essenziali ma tutti quegli animali che sono milioni di porci vacche galline polli conigli anatre in italia no perché abbiamo allevamenti intensivi che vediamo in pratica la carne in tutto il mondo Esatto. Che fine farebbero? Mica possiamo lasciarli nella casa del mulino bianco a pascolare nel, nelle, nei prati perché si moltiplicherebbero come in India all'infinito. In India hanno il problema delle mucche sacre che non le possono uccidere ma sono scheletriche perché vanno a mangiare la plastica. Ne, ne, ne, ne, ne, sì, sì, ho visto un documentario. Sì, sì, sì. Sì, e quindi è una contraddizione che addirittura dopo averla sfruttata per il latte, perché poi non lo dicono in India, ma la, la mucca anche in India deve avere un vitellino per dare il latte, quindi il vitellino poi che fine fa? Eh, dicono che in India in effetti la carne un po' la mangiano, allora dopo averla sfruttato per il latte l'abbandonano e rimane sminzita, smorta, scheletrica e muore di fame, quindi tanto sacra non è, poi la investisce con una macchina, fa un incidente e muori. Pesano 300 kg anche quelle magre. Allora, voglio dire una contraddizione. Io son, capisco che uno diventa vegano o vegetariano perché non ha, cioè, c'è la coscienza sensibile e non vuole che muoia un, un altro essere, ma è così la vita. Che fare delle, esatto. delle vacche quando si liberano, cioè liberarle dove? Allora, è un po' come la protezione del cane, no? Che quando il vicino tuo un tempo maltrattava il cane glielo sequestravano per fargli una multa e, e, e se non pagava la multa nel canile glielo battevano alle due settimane perché magari tu denunciavi che il vicino di casa aveva un cane pericoloso che lo lasciava fuori dal cancello arrivava la protezione vero. cinofila e gli sequestrava il cane e se lui non si poteva eh, far responsabile del cane e poi gli abbattevano il cane, non è che se non lo riuscivano a dare in adozione, allora che risolveva? E, e, e quindi, come fare con tutte queste mucche in giro? E niente, mangiarle, sono state fatte eh. per essere mangiate eh. anche io e la penso così, il cibo dei cani è fatto anche con gli scarti dei, dei macelli, eh, dei mattatoi, eh, cioè, a livello individuale sta bene uno non vuole mangiare. Ma poi questo DJ degli anni 80 che dice che non lavora più nella Rai perché se n'è andato lui, lo hanno invitato mm. a mangiare e sentivo odore morto della carne, ma è un po' esagerato. <ride> odore morto nella carne. Manco fosse stato un antropofago, non so. No, veramente, come... se non rischiamo quelle mucche ci superano di numero e Sì, eh... sì, sì, e i porci anche. <ride> no, vabbè, quello non lo so se ci superano comunque. Sì. Ci sono più porci di due zampe che non di quattro. Eh sì, sì. <ride> che poi voglio dire, in altri paesi addirittura la morte degli animali è più cruenta che da noi. E se calcoli che in natura un bufalo può vivere dai un promedio di due mesi e due anni, in molti allevamenti italiani vivono tre anni e mezzo o quattro. Quindi è un tenore di vita abbastanza naturale. Perché in natura no. i leoni, i depredatori se li mangiano a... Ai due mesi o le due settimane di vita? Quindi voglio dire è un ciclo artificiale di vita, ma che insomma si esagera un po'. Poi mm. mi sembra tutto un discorso più che umanitario commerciale, perché... ma sì. Ma poi questi animali, poi quelli allevati, tutti dopati, cioè vuol dire gonfiati, le anatre, le, le, i polli. Eh... Sai come fanno? no Li ammalano, gli ammalano il fegato, per esempio alle anatre, gli ammalano il sì. fegato. Vabbè, fatele fuori. Eh, infatti. Quindi sì. poi alla fine ci ammaliamo noi mangiando da una parte. Quindi. Sì, sì, però ecco, io ritengo che bisogna combattere gli, alle gli allevamenti intensivi, ma magari qualche allevamento, non so come era una volta, ma il problema è che non si può ritornare a com'era una volta. Eh, mi eh. sa so tanto di no. L'italiano promedio vorrebbe ritornare come una volta ma con lo stipendio che ha deve andare al mercato e comprare le bistecche per la famiglia se noi ritorniamo all'allevamento di una volta già che i contadini gli operai in italia costano più che altrove adesso magari compreremo carne dalla cina succede che poi alla fine eh, succede che Dobbiamo comprare carne fuori se la nostra è troppo cara e poi chiudiamo gli allevamenti, i mattatoi in Italia esatto, che così, bravo. e che così disoccupiamo gente. E invece eh, Vai, se vogliamo... va, vai fer, fer, vai fer, come si... eh, ha ragione, eh. Eh. comunque sterilizza i cani di strada e i gatti così il randagismo finirebbe. Io eh. ho sterilizzato i miei cani perché soprattutto si ammalano anche. Eh, anche cani domestici vanno sterilizzati. Per esempio, i maschi si ammalano di prostata, allora basta sì, castrarli esatto. perché sennò è più difficile. In No, pure medico. io la mia gatta l'avevo sterilizzata. Sì, solamente che c'è un problema. Per esempio, la mia gatta me l'aveva detto il veterinario quando vengono sterilizzate tendono a ingrassare moltissimo. Allora mi ha detto fagli mangiare i croccantini, quelli light, così. Per evitare, ma mi è ingrassata lo stesso. Mi si è gonfiata tutta. Io c'è un salsiccia. Se tu cerchi nel mio canale video dei miei cani, ebbene oh. quando era piccolino era magro, però crescendo a parte che mangia troppo, ma è diventato più che un salsiccia, una mortadella. Pesa <ride> 20-25 kg, pazzesco. Non sì, si può sì, prendere sì. in braccio. È eh, così se, quando vengono sterilizzati o castrati così avrà lo una so. circonferenza di 30 centimetri una morte e sì poi, poi, poi stanno seduti come le persone con le, sui divani con le gambe aperte sai no sì, esatto <ride> sì, spaparanzato ma eh, anche infatti. se corre l'esercizio fisico non gli fa niente poi gli do poco da mangiare mia madre mi dice no gli devi dare di più ma gli do 50 grammi di, di secco dei croccantini e invece niente ingrassa lo stesso è un porco la mia veramente era diventata una cosa allucinante, mamma mia, però, anche sono più tranquilli. Questo mio salsiccia rompeva tutto in pratica, perché il calore gli prendeva la, la, la fegola, allora andava, mordeva, poi anche quando gli crescevano i denti, forse, e così, però ecco se uno vorrebbe non uccidere gli animali, a parte che non è che facendo tutte queste manifestazioni che negli stati uniti sono violenti di vegani vegetariani che vanno a, una volta hanno bruciato un allevanimento intensivo hanno ammazzato animali ma allora che, che, che ambientalisti sono però infatti, infatti. comunque bisogna dirlo eh, più in là di tutto bisogna moderare l'alimentazione mangiare più frutta e verdure meno cani rosse perché può a le carni persona. rosse portano sì no, portano pure tumori infatti l'incidenza no, di tumori eh, specialmente allo stomaco eh, guarda caso sono maggiori nei paesi dove si mangiano appunto car carni rosse tu vai per esempio in francia al nord tendono a mangiare carni carni rosse no al sud è più diciamo dieta mediterranea ecco i tumori sono molto più presenti al nord della francia ecco ti ho fatto esatto. un esempio ecco Quindi... la classica fiorentina da 1 kg 100 se mm. la mangi una volta all'anno bene, ma se la mm. mangi tre volte la settimana già è un problema. E poi mm. la composizione del piatto, cioè, mo molta cucina italiana si assomiglia mediterranea a quella cinese perché, visto che i cinesi avranno altre verdure, ma la carne la usano come guarnizione, non come piatto principale. O esatto, come esatto. elemento principale, quindi noi abbiamo la cosiddetta pasta alla burina cioè eh, ci metti della pasta. Ci metti della verdura saltata in padella con dei pezzi di salsiccia e già stai a posto. Come e condimento, non... sì, non come piatto principale. Esatto. esatto. In Italia Quindi è così. Loro... <coughs> Anche perché costava caro una volta in Cina, e in Giappone. Però noi Adesso abbiamo so... la cucina che è vero fa vivere di più. Vabbè, oggi è un po' più difficile, però perché è basata poi con l'olio d'oliva, basata la cucina mediterranea. Eh? Esatto. Però il discorso del diabete, <ride> quello è. Noi abbiamo. Ah, sì, la... la glicemia. Eh sì, tutta sta pasta, queste cose, quindi esatto. vabbè, io vivo all'estero, quindi ora io mangio, vivo in Ungheria, quindi mangio più, più carne stufati, queste cose qua, quindi a sua ah, volta sì. eh, mi combino peggio pure qua. Però eliminando, guarda, la pasta, ora la mangio, mi sento meglio, francamente. Mi sento il, meglio. Fa il fattore economico anche conta, perché quando vai al mercato, magari non so in Ungheria, ma... Eh, mm. l'aglio, la verdura, la cipollina eccetera costano quanto un chilo di carne allora scegli la carne si sì, qua siamo combinati male a verdura e cose perché costano costano tantissimo freddo, non è fresca Sì, freddo perché ne, qua poca ne fanno quindi moltissima fru tutta frutta cosa arriva da fuori non è fresca costa un botto no no guarda è un casino oggi fare la spesa è... mamma, sì, mamma. Sì. tu hai detto che vive a Roma no? si sì, si sì, Casalpaloco mm. Okay. E, per esempio anche in giappone si vede i costi della carne fanno sempre delle striscioline anche se c'è gente ricca che si va a fare quella carne venata di grasso no sì. io non so come si possa mangiare Ah, boh, non lo so non lo so come mi sembra a te piace, a te piace il sushi l'ho mangiato una volta era buono era buono, pure a me piace, però, se lo compri al supermercato costa anche quello un botto. Mamma mia, ah, sì, beh, beh ma al supermercato non conviene comprare cose già fatte. Perché eh, beh, adesso ti devo lasciare, ciao, mm, va bene. Ciao.